Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium, se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale, lasciate un like e condividete il video e incoraggiate anche altri a iscrivervi a questo canale. Ho bisogno di iscritti per uh, andare avanti nei miei progetti e, e farvi vedere nuove idee. Allora, uh, ho realizzato un lampadario uh, il progetto parte da, da un altro utente che aveva vinto questo premio il lampadario si chiama uh, Momo. Io non ho fatto altro che portargli una modifica una modifica molto interessante praticamente ho aggiunto delle placchette con le placchette resistenti Io ho applicato a queste placchette una tecnica della c'è cioè una tecnica della litografia questa tecnica è stata ben illustrata anche da un utente su internet l'utente si chiama Matley lei che sono segnato perché uh, non lo so pronunciare bene giù in descrizione metterò il link di questo utente il problema più che altro era come applicare la tecnica eh, che aveva eh, utilizzato questo utente su questo tipo di lampadario che lui utilizza un lampadario che in parte è in legno io non ho una officina penso che non tutti hanno la stessa possibilità di realizzare quel lampadario eh, in legno quindi ho utilizzato tutto con la, sta ho fatto tutto con la stampante eh, 3d applicando quel sistema ovviamente sono riuscito a risolvere anche un problema tecnico e vi mostrerò anche come ho fatto quindi andiamo avanti con il video non perdiamoci in chiacchiere per trasformare la nostra immagine da 2d a un'immagine litografica andremo a utilizzare questo sito che offre questo servizio in modo è tutto gratuito allora andiamo su immagine scegliamo il file poi andiamo su setting modello setting e andremo a modificare dei parametri il primo è la grandezza dell'immagine, nel mio caso, la placchetta che ho utilizzato 38 mm, poi lo spessore che ho messo 3 mm. Questo è importante perché andrà a incidere sul punto scuro dell'immagine, il bordo l'ho rimasto a zero. Se voi avete necessità di avere una placchetta comunque la vostra immagine di avere un bordo, lo potete aggiungere poi eh, lo spessore minimo. Questo incide sul punto chiaro dell'immagine e ho utilizzato un 0,8 perché se aumento lo spessore il punto chiaro non si vede gli altri tre valori sono rimasti così invariati poi andiamo su immagine setting e qui andremo a modificare eh, l'immagine destra positiva o negativa e qui andiamo a mettere un'immagine in formato negativo gli altri valori li lasciamo così come stanno andiamo su model facciamo un refresh e esportiamo uh, l'immagine ovviamente voi potete lavorare anche su altri tipi di forme dalla curva a circolare alla, allo sferico ok a questo punto andiamo su un altro software altrettanto gratuito uh, questo necessita comunque di una, solo di una registrazione andiamo a creare uh, un nuovo progetto importiamo l'immagine che ci è stata data Ecco qui importo ecco qua l'immagine se notate non è del tutto omogenea perché il sito in questione è ottimo per trasformare l'immagine in formato litografico solo che non esporta del tutto bene eh, i poligoni il software della, della autodesk eh, se ne accorge e cerca di correggere a modo suo per eh, correggere questo problema andremo a utilizzare un altro software, anche questo gratuito. Quindi apriamo questo, questo, il file che ci è stato dato con questo software, si chiama 3D Builder. Questo qui lo troverete sul eh, Windows eh, Store. Quindi confermiamo con importa modello. A questo punto il software analizzando l'immagine noterà che ci sono degli errori e Lo eh, inizierà qui in basso. Noi dobbiamo soltanto cliccare con il sinistro sopra e comincerà a fare la correzione, ok, effettuata la correzione. Possiamo esportare il nostro lavoro con salva con nome e abbiamo diversi formati per esportazione. In questo, nel caso nostro andiamo per l'STL. Okay, questo qui lo andiamo a rinominare come copia, giusto per far vedere un po' la differenza. Questo, a questo punto salvato possiamo chiudere chiudiamo qua e importiamo il file che abbiamo corretto eccolo qui copia importa ok si nota da subito di come è stato importato senza gli errori e questo problema l'abbiamo risolto adesso dobbiamo aggiungergli il sistema d'attacco anche questo, vi darò eh, praticamente tutto quello che vi serve per realizzare il lampadario, lo metterò giù in descrizione. Importa, scegli file, eccolo qui. Annotiamolo 180 gradi selezioniamo tutte e due le immagini e allineiamo qua in alto ecco qua le due sono state allineate con l'uso della tastiera ci spostiamo perché qua ho selezionato un millimetro per lo snap ok di più a posto anche se si vanno a sovrapporre non fa niente va bene così ok a questo punto possiamo esportare ovviamente io per visualizzare comunque il lavoro ottenuto, ho anche un visualizzatore 3D, anche questo gratis, si chiama Print 3D, con cui posso eh, verificare il lavoro eh, fatto. Ecco qui la placchetta pronta per il nostro eh, lampadario. Allora, come avete visto, eh, non è stato molto difficile, è stato un po' prolisso comunque il, il video che vi volevo far vedere un po' Il problema, eh, diciamo, tecnico come l'ho risolto, e in paragone eh, come era prima e come era dopo. Comunque, alla fine è molto semplice, non è difficile. Comunque, come già vi ho detto, in descrizione metterò tutti i file che vi servono per realizzare questo eh, bel lampadario. Eh, vi raccomando, come ho detto già all'inizio, eh, iscrivetevi e lasciate un like e condividete perché questo serve per. Um, fa crescere il mio canale che comunque ho bisogno perché se non ho molte entrate non posso andare avanti con altri progetti a voi una buona giornata